Qui comincia la sventura del signor Buonaventura ah! e del re di Bellinzona cui rubato an' la corona. Ah! Il famoso poliziotto viene e cerca sopra e sotto. Il colpevole, assicura, è il signor Buonaventura. Ah! Detto fatto, benché questi innocente si protesti, lo conduce dal questore come un vile malfattore. Ma nel parco, poco lunge, il bassotto li raggiunge e con salti e con guaiti a fermarsi fa gli inviti. L'attenzione così volta su una grossa quarta foglia. Per un buco giusto giusto introducesi nel fusto. Dopo un attimo il segugio viene fuori dal pertugio con il muso incoronato dal diadema trafugato. Come facile vedere, Rubar fu il giardiniere che alla sua capanna accosto la corona aveva nascosto. Quindi il nobile regnante per il recupero esultante Fa una larga elargizione al bassotto e al suo padrone.